Salve e benvenuti dallo studio di Rottweil. Piano in non, un piano strategico non solo per Israele? C'è un filo rosso nelle agitazioni, nelle rivolte e nelle agitazioni di guerra nel vicino Oriente? Chi paragona l'attuale situazione della zona con il cosiddetto piano in non può riconoscere che non si tratta di uno sviluppo fortuito o addirittura popolare ma di un calcolo strategico e militare. Obed collaboratore di alto rango del Ministero degli Esteri di Israele e autore del Piano Inon, pretendeva che Israele trasformasse gli stati arabi intorno in formazioni di stati più piccoli e più deboli, in modo che non possano diventare pericolosi per Israele. Con la sua pubblicazione del 1982, questo piano strategico diventò parte ufficiale della politica estera israeliana. Sembra che gli USA abbiano ripreso questa finalità. Infatti, oltre ad un Iraq diviso in tre, previsto anche dal cosiddetto piano Biden dell'attuale vicepresidente statunitense Joe Biden, questo piano di guerra si applica anche per la suddivisione della Siria, della Turchia, del Pakistan e dell'Iran. Inoltre, appoggia lo scioglimento delle strutture statali odierne del Nord Africa. CLATV ha ricercato come dovrebbe funzionare una tale suddivisione. Per questo, passiamo la linea al nostro studio di Norimberga. Rimanete con noi.